Buon pomeriggio a tutti ragazzi! Bene, eh, siamo qui a fare questo piccolo video tanto per darvi delle piccole comunicazioni di servizio <ride> eh, in quanto appunto per il periodo estivo principalmente per agosto non penso continueremo con la pubblicazione di Ginplotti e degli anime della nostra infanzia anche perché come noi e anche, cioè immagino, voi soprattutto andiate un po' in vacanza si spera un po' di respirare in questo periodo Abastanza buio eh, del coronavirus, Quindi esatto. a me penso che tutti vogliono un pochettino andare in giro da qualche parte a mare e chiaramente sia noi che altri youtuber diminuiranno la pubblicazione di video, anche perché poi fondamentalmente a noi non conviene se siete tutti in vacanza e nessuno ci guarda. Per sostituire un po' i nostri soliti format pubblicheremo qualche piccolo video di backstage o di altre piccole cose che abbiamo fatto, nel frattempo di poi ritornare tutti quanti dalle vacanze a settembre, poi riprendendo la pubblicazione normalmente. Quindi, Quindi non vi lasceremo a bocca asciutta. Qualcosa no, che racconterà le nostre vacanze o diciamo delle cose che stanno dietro alle nostre idee, qualcosa ve la facciamo vedere. I format semplicemente verranno ripresi a settembre. Tutto qua. Esatto, quando tutto tornerà, si spera sempre nella normalità e. Eh ognuno ha le proprie case che potrà utilizzare il proprio pc, il telefono. A meno che venissimi di volo per farmi le, farmi le mie vacanze, in quel caso per farvi un torto pubblicherò tutto quello che è sul mio computer. <ride> Perché Mascherine. già l'hanno cancellato il volo. Però sai come Siamo sotto questo cielo di covid, 5G, 3 Mascherine. Mascherine, popolo, ordine mondiale, controllo della popolazione, mercurio nei vaccini! Sono Marcurio, tutti i metalli che ci sono, tutti i metalli pesanti che ci sono. Ne Vogliamo parlare. Poi magari se ne parlerà in un'altra sede. <ride> Quindi direi: Buon estate! Noi buon estate. ci facciamo sentire, ma per Gimplotame della nostra infanzia, ci rivediamo a settembre, a settembre. bye bye.